Buonasera, sono Laura Antichi. Vi volevo parlare di come importare modelli in OpenSim. Si possono importare modelli in OpenSim in formato punto DAE chiamato Collada per arricchire il nostro ambiente. I eh, modelli sono oggetti che possono anche essere creati da noi con applicazioni dedicate come ad esempio eh, Blender e poi esportati in formato punto .dae collada oppure possono essere caricati, scaricati da siti che li rendono disponibili in formato .dae Talvolta l'importazione dà problemi con le texture sono troppo pesanti o non si caricano. In questo caso una volta importato il modello bisognerà poi andare ad aggiungere manualmente le texture cliccando sull'oggetto in eh, modifica. Vediamo ora come importare un modello in OpenSIM. Dobbiamo andare nel menu a costruisci, in carica, modello. Scelgo un modello che ho scaricato, che si chiama piano DAE, punto DAE. Apri. E, um, Mm, ora vediamo lo, no, lo nomino, piano, è un piano forte, eh, vado subito a caricare le opzioni, includi texture, e vedete che mi ha caricato la texture del piano, ritorno in livello di dettaglio. In media eh, usa il livello di dettaglio indicato in precedenza. In basso eh, lo stesso usa livello di dettaglio indicato in precedenza, in bassissimo usa livello di dettaglio indicato in precedenza. Devo cliccare ora su Genera Normali, dopodiché, Clicco su a Calcolare pesi e tariffe, quindi attendo che mi renda disponibile il caricamento. Ecco, ora è disponibile Carica, quindi mi sta eh, caricando il mio eh, piano, che ora sarà disponibile in inventario. Vado quindi nel mio inventario, trovo l'oggetto piano, lo eh, trascino nel mio ambiente e come vedete ha mantenuto in questo caso le texture, lo stesso oggetto comunque lo posso modificare andando in modifica e magari ingrandendolo agendo sul uh, poi i quadratini. Ecco tutto.